Allora, io innanzitutto volevo ringraziare il consigliere De Priamo che ha eh, diciamo, posto eh, all'attenzione diciamo, questa problematica relativa ai centri anziani e concordo con lui che il problema della riapertura dei centri anziani è un discorso a parte che eh, deve essere valutato e eh, trattato diciamo, in, altra, in, altra, in altra sede. Nella mozione del, del, del consigliere De Priamo, effettivamente vengono trattati vari punti, tra i quali appunto là, eh, il nuovo regolamento. Ora, quello che mi preme sottolineare è che eh, questa amministrazione ha dedicato e riservato alle persone della terza età sempre attenzione, e eh, fattiva attenzione, continua attenzione e soprattutto so nel sostegno dei CSA. Si è provveduto a elaborare il nuovo regolamento, che è vero che è stato eh, diciamo, contestato da, eh, diciamo, da, vari, eh, da alcuni diciamo, eh, presidenti o coordinatori, però è vero che eh, è stato condiviso, nonostante spesso, eh, ci siano spesso affermazioni contrarie, perché proprio perché è stato condiviso ed è stato appunto partecipato, si, si è creata questa sorta di sospensione, proprio perché sono arrivate delle continue istanze che sono eh, state valutate, sono al vaglio e, e, e quindi hanno portato a un'elaborazione del, del regolamento che sta andando alla sua naturale conclusione. Istanze provenienti dai vari centri sono arrivate alle commissioni politiche e sociali, eh, Spesso ci sono state riunioni in assessorato alle politiche sociali e con incontri eh, con i coordinatori municipali e il coordinatore cittadino, e eh, anche i sindacati di categoria, io stessa ho avuto parecchi incontri con i sindacati di categoria, incontri e confronti sono stati fatti anche attraverso le commissioni municipali, quindi attraverso i presidenti, gli assessori municipali, quindi non si può dire che questo regolamento non è stato condiviso. Ora, se le istanze richieste o eh, diciamo, i contributi avevano bisogno di uno studio e quindi di un approfondimento, questo diciamo, non, non, purtroppo non spetta a me eh, la tempistica, però non dite, non affermate che non è stato un regolamento condiviso e magari da questa dialettica, da, questi, da questo contraddittorio sicuramente eh, diciamo abbiamo un regolamento condiviso che sta andando appunto alla sua conclusione. Il eh, percorso eh, è stato sospeso per questo motivo, per andare incontro a queste istanze e bisogna anche considerare gli effetti derivanti dall'applicazione della legge del terzo settore che va a incidere sulla vita delle APS istituite presso i CSA. Legge ancora non completamente applicata, vediamo anche il registro del terzo, eh, del terzo settore, Pertanto la richiesta dell'istituzione di una cabina di regia, così come appunto eh, richiesta nella mozione, non andrebbe altro che a rallentare e a, far, a creare un, una duplicazione dei lavori, per, poiché, poiché già il procedimento in atto è stato condiviso, vi è ora anche una task force sociale che sta appunto vagliando e lavorando per la celere, la celere definizione del lavoro, quindi la cabina di regia, anche se la proposta è condivisibile, ma nel caso di specie andrebbe comunque a rallentare e eh, a creare un duplicato. Per quanto guarda, eh, riguarda l'istituzione del centro di costo, devo dire che va sottolineato che proprio questa amministrazione si è già attivata e sta procedendo in tal senso, inserendolo sia nel regolamento e provvedendo anche alla sua attuazione, è stato proprio frutto di questa amministrazione l'idea eh, appunto di creare un centro di posto. Per quanto riguarda il coinvolgimento del coordinamento posso dire che c'è sempre stato e continua ad esserci, anche per quanto concerne le linee guida per la riapertura dei centri anziani. Sono stati sempre, sempre comunque. Eh, diciamo. Eh, vi sono state sempre delle interlocuzioni, ovviamente con delle posizioni magari eh, contrastanti, ma la loro partecipazione c'è sempre stata. Per quanto riguarda rendere pubblico quanto è stanziato, il bilancio comunale. il sì, ecco, eh, concludo eh, dicendo appunto che il bilancio comunque comunale è pubblico e quindi io, eh, sì, il Movimento 5 Stelle ritiene che questa mozione, eh, diciamo, darà un voto di astensione, in quanto è una mozione che seppur condivisibile in alcuni punti, però in realtà l'amministrazione già sta attuando molte delle richieste che ci sono e alcune di queste non farebbero altro che rallentare il lavoro, come ad esempio l'istituzione di una cabina di regia. Quindi consegneremo il voto di astensione a questa mozione.